Grazie Presidente, eh, nonostante eh, tutto il gruppo politico insomma, eh, sia eh, sensibile a questa tematica perché appunto, eh, abbiamo anche approfondito e eh, via dicendo, tuttavia dovremmo, eh, do, dobbiamo astenerci su questa proposta per un semplice motivo normativo. La, il riconoscimento di dell'intitolazione di piazze e strade, via dicendo si può fare a un punto di vista normativo solo dopo decorsi di, di dieci anni dalla, dal decesso insomma del da, dal, da... Eh. io sto motivando appunto, consigliere consigliere eh, appunto eh, sono passati dieci anni si può derogare a questa a questa previsione solo per eh, diciamo fatti specie più che eccezionali io eh, la riferisco questa questa appunto questa questa visione, in un certo modo più che altro perché mi sono imbattuto, imbattuto anch'io, anch'io uh, mi sono trovato davanti a questo dato normativo che purtroppo è insuperabile, almeno appunto come hai detto in casi eccezionali, pertanto eh, questa è appunto la motivazione per cui ci asterremo su questo atto. Grazie.